Ritenevo importante insomma, ribadire eh, l'importanza di questo voto per il valore sociale che ha, eh, perché andiamo a recuperare, eh, come è stato ribadito, una fascia insomma, di studenti che si sono allontanati dal mondo della scuola e soprattutto andiamo a supportare con una scuola che per noi deve rimanere pubblica, eh, formando eh, aiutando i disabili insomma a entrare nel mondo di la del lavoro e formandoli con le scuole delle arti e dei mestieri diamo un'opportunità eh, di eh, reinserimento nel mondo del lavoro e comunque di creazione di nuove professionalità che siano in ambito artistico e professionale quindi credo che sia fondamentale mantenere il ruolo pubblico di queste strutture e di mantenere la gestione su Roma Capitale quindi noi non è che siamo mancati o siamo rimasti inermi in tutti questi anni, infatti ribadisco, io già avevo specificato al consigliere Bordoni, però mi sembra che no, faccia finta di non capire, ci sono stati già diversi atti eh, sulla formazione professionale sulle scuole delle arti e mestieri, votati anche in aula all'unanimità e comunque numerosissime commissioni su questo tema, Tante azioni sono state fatte e portate avanti, certi problemi invece normativi legati alla questione assunzionale eh, si è cercati di risolverli, pro probabilmente non... Eh, riuscendo però a districarsi a livello normativo, e a trovare una soluzione che fosse ideale, noi quello che abbiamo cercato eh, di fare è raccogliere insomma il risultato di tutto questo lavoro fatto e cercare di dare un indirizzo più puntuale. Per me pure poteva essere un, più che una mozione un indirizzo di delibera, però consapevoli del fatto di quanto tempo le delibere impiegano ad oggi ad arrivare in aula ho ritenuto importante intanto presentare quest'atto di mozione e, e comunque continuare a seguire la sua attuazione insomma come commissione come presidente di commissione per cui nel frattempo da qui a quando è stato protocollato abbiamo già fatto delle riunioni di approfondimento su questi temi per cui si sta continuando a procedere ad andare avanti e valorizzare le strutture insomma, che sono diffuse su Roma Capitale cerchiamo di fare un passo in più con questa mozione grazie Presidente, per cui il nostro voto ovviamente sarà favorevole